Allora, la questione Ilva eh, è davvero molto complessa, complessa anche agli stessi italiani che non comprendono bene quello che davvero succede a Taranto, in effetti eh, già a pochi chilometri a nord da Taranto, già cioè per dire a Bari eh, o a Roma o a Milano c'è la gente che quando eh, vede dei titoli sul giornale dice ma ancora non hanno risolto, la... ma, mh, pensavamo fosse risolta la questione Ilva, la questione è una cosa molto complessa dove eh, in diciamo, almeno dieci anni eh, si è stati capaci di violare tutto quello che si poteva violare.